Tipo, ora ragazzi, io gioco in Clow praticamente da quando sono piccolo Cioè, dall'età veramente di due anni Ho iniziato a giocare videogiochi a due anni e da quell'età Ho iniziato proprio a giocare in Clow Crediateci o meno, questa è la realtà E vi assicuro ragazzi che dopo tutti Questi anni a giocare in Clow Alle mie dita non è successo assolutamente Nulla, lo voglio dire perché molta gente Sotto l'ultimo video che ho fatto Su come giocare in Clow con un controller PS4 Ha detto, è ma un mio amico In America si è dovuto operare Alle dita, no ragazzi, per favore, non non dite stupidate, giocare in clown non porta niente alle dita, almeno alle mie non ha portato mai nulla Certo all'inizio se non siete abituati potreste notare un fastidio alle dita ma nulla ragazzi di grave Quindi smettetela di dire queste bambinate perché è veramente ridicolo Quindi passiamo a un velocissimo tutorial per cercare di comprendere un po' il tutto E poi facciamo anche un game in endcam Però prima ragazzi voglio ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video Ok ragazzi quindi ci siamo, controller PS5 alla mano abbiamo un particolare con una doppia cam Che ci inquadra il controller e allora vediamo subito Come fare la presa claw Allora fondamentalmente noi partiamo da questa Forma di base, da questo set mani di base Che probabilmente tutti utilizzerete O la maggior parte di voi, quindi i pollici Sugli analogici, le vette superiori Gli indici e poi le vette invece Inferiore i medi, quello che dovremo fare ragazzi Per un claw di destra è portare l'indice Sul triangolo e sul quadrato Mettere quindi il medio Per cambiare arma Eventualmente su fortnite o lanciare su code e poi per sparare perché l'indice ragazzi sarà occupato a toccare il touchpad. Triangolo, quadrato, cerchio, X e tutti gli altri pulsanti Infatti ragazzi questa presa è davvero molto utile con giochi come Fortnite o anche Call of Duty In cui per esempio su Fortnite c'è bisogno di costruire per esempio edito con triangoli O magari anche su Code se si ha l'impostazione dei comandi classici Cerchio potrebbe essere utile per dropshottare Insomma questa è una presa che io ritengo davvero molto molto utile E come potete vedere è un claw solo di destra Qualche volta in qualche gioco che lo richiede io utilizzo anche il claw di sinistra Che è fondamentalmente questo qui Eventualmente si può fare il cosiddetto dragon claw E utilizzare quindi entrambi i claw Sia a destra che a sinistra All'inizio ragazzi ripeto potrebbe dare un po' di fastidio Ma state tranquilli che è normale È una questione di abitudine Nel giro di pochi giorni non dovreste più sentire nulla E dovreste sentirvi abbastanza a vostro agio Utilizzando questa presa Ma ora non perdiamoci in ulteriori chiacchiere E andiamo in game Ok ragazzi ci dovremmo essere Siamo a steamy Stacks, Una zona da la quale, quale non sono quasi mai andato Dopo l'aggiornamento E quindi ci siamo effettivamente per provare l'handcam assolutamente per farvi vedere un po' come me la cavo con il flow Spero che vi piaccia questa piccola iniziativa Perché ci tengo davvero un sacco Che voi possiate vederlo Perché me lo chiedete veramente troppo troppo spesso Ragazzi di mettere a punto l'endgame. Tra l'altro il mio ping è molto ballerino Mano a mano poi ragazzi vi farò vedere un po' come me la cavo spaitando, voi controllate un attimo e soprattutto le mie dita nel momento in cui sparo, edito e cose di questo tipo Perché sono i momenti migliori in cui vedere come me la cavo a livello di presa e come utilizzo le dita Soprattutto per ottimizzare fondamentalmente la presa claw al meglio Per esempio ragazzi il miglior tasto che ho trovato uh, per editare giocando in claw è fondamentalmente triangolo Perché guardate come facilmente lo posso raggiungere Guardate un landcam, come potete vedere io premo e poi facilmente modifico così E poi ripristino eventualmente se ho le necessità mi trovo abbastanza bene ragazzi a utilizzarlo Secondo me è il migliore Ma dipendentemente dalla presa che utilizzate Poi potrebbe variare Vabbè poi come potete vedere io col touchpad Cambio piccone armi In questo caso è molto semplice Ma non voglio dirvi altri comandi Se vi servono quelli andate poi a recuperare Dopo questo video anche il video appunto Di tutte le mie impostazioni, sensibilità, comandi e cose di questo tipo Un tizio lì di fronte Ma il mio ping è salito a 300 per un secondo Vorrei evitare almeno per il momento E uno e due Ok ok Forse è un bot? No, no, no, no, non è un bot, non è un bot Ok, ok Strano, ero convinto di sì mm, Peccato No, fugge? Eh no, Fredente, te faccio andare, mi spiace Una cosa veloce, grazie Bella per te, Grizzly Cioè, allora, ragazzi, questo mi fa cadere a breve Oh, ma questo, questo assalto è pericoloso, eh e Insomma... Magna sto cavolo, frate, prima che arriva l'altro Veloce, veloce, veloce, veloce, veloce Mamma mia, ragazzi, che brutta cosa che sta accadendo No, questo c'ha lo scar, che c'ha? 35, 32, 52, dai, dai tra, tra, non, non scherzare ora, non scherzare ora Mamma mia, raga, questo fa paura La sua mira non è per nulla male Ah, finalmente Certo che questo ha fatto malaccio ma non perché questi fossero forti, ma più che altro per le armi che avevo e per le cure che avevo. Cioè, sono stato proprio messo alle strette, però ce la siamo cavata. Andiamoci qualche cavolo, raga Porto, passione, uh, agricoltore. Raga, finalmente qualcuno, mamma mia. È il tizio della taglia, tra l'altro. Prova ad entrare, dai. Mamma mia, non so come sia potuto entrare, tenendo conto del ping che avevo, ma non credo farò ulteriori domande. Cos'è stato? Quella è stata una cecchinata molto interessante situazione divertente tranne quello che ha sparato col cecchino ok si sì, si sì, mancava lui effettivamente alla pelle. facciamo una cosa un po' più un po' più interessante che dite ce la proviamo ok dai dai ah peccato dai questi erano ottimi colpi uuuu mamma mia ragazzi che kill fantastica questa ragazzi follia, follia avete visto come sono entrato ma sono quello più in alto di tutti Magari teniamoci pronti al fight. Eh? Uh, uh, safe? In serio? Ok, una terra. Devo solo continuare a mangiare, ragazzi. Non posso fare altrimenti. Mamma mia, per quanto! Mamma mia, per quanto volevo fightare. Ma quel fucile a pompa mi ha distrutto. GG. Ok, ragazzi, dovrei arrivare tipo soprattutto. E credo di poter eliminare tranquillamente questo tipo senza troppi problemi. GG, man. Dai, alla prossima. Non ti preoccupare. Capita, capita Ecco pure così Cosa di diverso Per esempio Bella, però 52 52 Oh, oh, oh Oh, no Non scherzare Non scherzare Non scherzare Ok, a posto Quello eliminato Sono contento Ciao Ok, 35 Devo levarmi da qui Sono veramente In una trappola per Tobi. Ecco qui Ci ha visto Ah, però Ci sì, siamo matti male a vicenda Ok Mi scappa dai se lo picco, lo picco un'altra troppo bella GG Un po' smirata avrei dovuto far restringere un po' il mirino prima di sparare Però GG comunque Sapevo che aveva poca vita Oh oh Colpo di pistola a caso? 47 Dai dai non devo sbagliare ragazzi Perché potevo tranquillamente perdere il game qui eh Ragazzi ho voluto scappare Perché stava un tizio che stava arrivando sotto Sono andato nel panico Sapete che a me sembrano in due Potrei sbagliarmi, probabilmente lo faccio. Ok, era uno, era uno. Fantastico, frate, vai, vai. Uh, bella, frate. dai, ti è andata quasi bene, quasi però. Wow. Mamma mia, ragazzi, questo è da clappare, questo è da clappare proprio. Bravo, comunque bravo, assolutamente. Però è ditato un po' troppo per i miei gusti. 30, 30. Oh bra bra bra cavolato nero cavolato nero bra Ah, lo sapevo Lo sapevo lo sapevo che sarebbe Oh, uh, Ma no no no no no no no no no no no no no no no Bella bra la prossima niente qua Ok ok non è il tipo che vuole farmi prendere le ground cioè... Ma che impressione di essere morto Non so voi raga ma per come è a dita questo? Non mi ispira per niente fiducia. Ma cosa mi dice che sono morto, raga? Cosa di molto vago? Uno di vita, fantastico. Vabbè, GG, GG, bravo. E beh, ragazzi, comunque avete visto che a prescindere dalla presa che utilizzate, non sarete mai imbattibili. Quindi, mi raccomando, quello che vi ricordo sempre per migliorare siete la vostra sensibilità, le vostre impostazioni, come ho fatto io nell'ultimo video, se volete vedere le mie, ve lo lascio qui da qualche parte. E anche la presa, ragazzi, dovete mettere quella migliore per voi. Tutte queste cose assieme potranno rendervi effettivamente più forte, ma lo potrete fare solo con tanta pratica. Prima però di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina. Altrimenti vi Vedrete tutti i prossimi video E noi boys ci becchiamo alla prossima